Ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio, ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, il contadino raccoglitore, ci troviamo all'Orto Dio, nella serra slash casa degli ospiti, dove siete tutti invitati a venire a passare una bella vacanza in mezzo alla natura, seguendo però le regole etiche dell'Orto Dio e stiamo andando avanti col nostro orto estivo. Volevo ringraziare tutte le persone che mi stanno ordinando le, le cicorie, le biedere e altre erbe selvatiche, e, è un bellissimo lavoro poter poter raccogliere e coltivare i cibi biologici per le persone, quindi vi ringrazio, tutti quelli interessati possono andare sulla pagina Facebook dell'Orto Dio, dove troverò il listino. E, allora andiamo avanti con l'orto estivo. Abbiamo avuto i nostri primi risultati perché le zucchine sono spuntate, sono cresciute. Noi le abbiamo trapiantate. Sono bene, stanno bene. È normale che non stanno in piedi, le zucchine camminano a terra, quindi se non le vedete in piedi è normale. Eh, ma Le abbiamo appunto trapiantate. Il trapianto è il momento più traumatico per, per una piantina, quindi bisogna farne meno possibili, bisogna saperli fare. Il terriccio deve essere non troppo asciutto e non troppo bagnato, bagnato da uno o due giorni diciamo e il trapianto va fatto in questo modo, con, la mano, con una mano capovolgiamo, con l'altra mano mettiamo a protezione per tenere la zolletta e per proteggere la pianta in questo modo e quando ci avremo la zolletta in mano dovremo fare attenzione a non farla rompere perché le radici sono la parte fondamentale della pianta, se tu alla pianta gli tagli la testa ne rimette due ma se gli rovini le radici la pianta soffre e muore. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione alle radici nel trapianto, abbiamo anche messo le micorizze sempre per le radici e dobbiamo fare attenzione perché una volta che il vaso è pieno di radici, la chioma della pianta generalmente non può diventare più grossa della chioma delle radici. Quindi voi vedrete tante piante in vaso che soffrono proprio perché c'hanno semplicemente il vaso stretto, vedrete che la chioma è grossa quanto il vaso e quelle hanno smesso di crescere. Il metodo per fare il bonsai è tenere una pianta in un vaso piccolo, quindi noi invece stiamoci attenti, cerchiamo di usare sempre un vaso delle dimensioni adatte e quello che faremo adesso è mettere le zucchine un po' al sole perché oggi è una bella giornata di sole, la temperatura ce lo consente attenzione alla temperatura se fate questa cosa ma eh, crescendo sotto la lampada eh, dopo si brucierebbe direttamente al sole quindi la facciamo un pochino abituale, la facciamo stare qualche ora al sole io adesso le porto di fuori e oltre alle zucchine sono spuntati i citrioli sono spuntati i citrioli abbiamo sempre l'umidità altissima abbiamo sempre la temperatura intorno ai 20 gradi 20 gradi precisi e ecco qua infatti se vedete c'è un citriolo che è spuntato quindi andremo avanti siccome il meteo ha detto che è in arrivo il freddo allora aspetteremo per trapiantare le piantine all'aperto, li, li vedremo qui sotto le finestre sotto le lampade casomai costruiremo una serra e niente questa piccola questa piccola lezione è finita vi, vi saluto vi invito tutti quanti a ricominciare a coltivare le piante andarle a raccogliere quelle spontanee o se no a chiamare a me e, ciao belli buona giornata